Noi di Lisa. No. Sì, Non è quello che ha Non allora ehm, premesso che eh, sono abbastanza certo che non, potesse, non potrebbe essere diversamente della legittimità degli atti eh, la verifica che, eh, che mi viene chiesta è soprattutto sulla eh, no, mh, sulla, sulle intervenute se le intervenute modifiche normative vanno a incidere sul contratti e questa è una verifica che credo che richieda pochi giorni eh, eh, l'unico problema io lo facevo presente eh, prima è che eh, io per qualche giorno sarò assente la specie non avendole voluto fare in precedente, quindi i tre giorni non sono di la settimana prossima non sarò eh, al lavoro però credo che eh, nell'arco di una settimana le verifiche eh, sulle norme e la rispondenza delle norme è stata qua quindi, grazie quindi la, la ringrazio e adesso aver sentito con che i 30 giorni sono che abbiamo dato noi per essere certi perché il lavoro venga ben fatto ma conoscendo il dottor Cosimo so che anche lui accelererà questa, questa situazione per metterci cioè, a conoscenza e relazionando quello che oggi quello che eh, diciamo è oggi l'entrata in vigore di questa legge quindi chiedo a tutti quanti diciamo, penso di aderire a questa situazione 30 giorni, il mi, mio massimo non penso che poi colicato scusa colicato, non l'abbiamo fatto no, non fa, no, questa è previsione proprio della DIT eh, noi abbiamo fatto un mezzo, quindi è stato fatto non possiamo farti con noi grazie grazie, grazie al, al consigliere Montesi consigliere Caprano, una facoltà Grazie Presidente, eh, io eh, volevo soltanto eh, ribadire una cosa, io non so se vi rendete conto, ma è dalle 4 del pomeriggio che siamo riuniti in una seduta di consiglio e sono ben 5 ore che siamo fermi su una mozione. Quindi invito innanzitutto tutti quanti a farsi un esame di coscienza e arrivare a conclusione. Penso che tutti abbiano fatto il proprio intervento, abbiano espresso abbondantemente la propria posizione quindi penso che sia necessario adesso chiudere la questione. Una cosa soltanto volevo dirvi. Eh, noi stiamo facendo, ci stiamo facendo tutto questo problema per quanto riguarda possibile danno erariale ai danni del comune noi non dimentichiamo il fatto che dal 26 di aprile ad oggi sono passati 5 mesi questa società in realtà di fatto non ha neanche ancora cominciato a lavorare come si deve, non è ancora entrata a regime e ci stiamo ponendo il problema da 5 ore per una settimana per verificare la legittimità degli atti e per verificare se è possibile modificare il contratto in ottemperanza alle leggi vigenti, quindi questo è assurdo, veramente siamo fuori da, eh, dalla logica di ogni comune. Quindi intanto vi invito eh, ad arrivare a conclusione e a votare la mozione così come è stata modificata e quindi ripresentata al Presidente. Poi volevo soltanto fare un appunto al consigliere Policarpo. Io penso che proporre un, un nuovo condono non significhi nient'altro adesso che incentivare l'illegalità, cioè, ma, ma come vi viene in mente? Ba e detto questo, che non è non dicendo, che detto questo vi invito a chiudere la questione il condono è la legalità il condono è la legalità per qualsiasi gente senza l'intervento la consiglia di questa il condono è la legalità e la legalità la è il condono e la domani è verità io le sono già scontate che siccome così, il dirigente ha affermato che hanno iniziato, non ha iniziato, non ha iniziato non il lavoro non hanno iniziato del allora quando si inizia il lavoro ma si faccia niente, lavoro, si può farlo ripetere, si può fare la gli operai, il più presto, che tanto io non voglio pagare, per conto loro ho non deve pagare nessuno, questo è diverso. E a se confermo il condono legalità, se lei non lo sa, si documenti e ne garantisce. di voto ovviamente valori favorevole alla piazza. Corso, consigliere Corsi, una facoltà. Gentilmente, parlando gentilmente consiglieri non è preso. Si è preso. Si è preso. Si è preso. Si consigliere preso. Si è preso. consigliere è preso. Si è preso. Si è un altro consigliere preso. Si è preso. Si è preso. Si è è preso. è preso. Si è è non nostro la... non c'è la... non della Commissione eh, Finanze di cui facevo parte, si era dotato di un documento che si chiamava Uno per Tutti, era un documento con il quale, con il, quale il cittadino poteva con lo stesso strumento dichiararsi evasore di più voci. Dall'ICI alla tassa di tutti e questo tipo di eh, autodichiarazione non portava a non pagare delle more, ma pagava delle more più contenute. Ma per l'ente era importante che questo avvenisse, in quanto noi avevamo certificata una nuova persona evasore totale e, e, e potevamo riscuotere, riscuotere i 5 anni di Ora questo. Questo questo inciso io lo volevo fare perché si è parlato di tutto questo argomento perché noi ci siamo trovati fondamentalmente come amministratori disperati dopo che emaniamo delle situazioni del tutto popolari come questa che per, per, per tirare fuori un sommerso e nessuno se non poche e pochissime persone si sono fatte avanti per questa Cosa più che onesta da parte della de de nostra amministrazione, dell'amministrazione di cui facevo e faccio parte di Oggi questo, per questo motivo dico che l'operato di questo ufficio è dolce appoggio massimo, a forno massimo al dirigenti che ci ha già risposto in questa maniera, l'ha ribadito poco fa, che fino ad oggi quello che si è dovuto fare su questo, questa assegnazione, si è fatta, l'assegnazione sarà data, è sopraggiunta dopo, decreto salvedaglia che per logica dovrà prendere in esame anche la GERIT o, o chi per essa ha passato le, le proprie lingue quindi se si parla di una revisione che in cinque giorni una settimana si può vedere tranquillamente senza sospendere alcun discorso perché in cinque giorni non credo che sia parlato questi sono in operazione da tre mesi, non hanno fatto niente, non faranno niente anche nei prossimi dieci e dicono non c'è bisogno di sospendere nulla per dire se è giusto o non è giusto perché andare a mettere a rischio chi come noi, almeno per il sottoscritto ha molto per questa materia perché chiaramente lo tolgo al mio lavoro e cerco di fare qualcosa per i cittadini, andare a pagarne anche le conseguenze, non me la sento, scusate. Grazie al allora, consigliere, Sorso, consigliere Faturto, consigliere Fiferoso. Favorevoli come consigliere presentazione okay. Allora, mettiamo a votazione la mozione come presentata. Si è favorevole. 10 favorevoli e nomi allora Giordani, Abbate, Tantari, Rossi, Capraro, Ludovici, Quartuccio, Franco, Montesi e Iaco Angeli. Chi è contrario? Nessuno? Chi è astenuto? Allora, ha tenuto occhi, Corso, Acquarelli, eh, Volano, Marcucci, Di Fiori e Giordani. La mozione viene approvata. <truirà> Passiamo al numero, numero 4. Sì. Consigliere Fancone nella facoltà Segretaria. Chiedo un numero legale? Segretario, chiedo un il numero legale? Grazie. Ma perché se non fa sala? Il consiglio io a te riporto. Iori ma è che Non è il si di guardare. Non Non che allora, il numero regale, il consiglio è torto.